You yeah. Euro dove mi fa girare la ruota quante volte voglio E ho trovato la leggendaria Quella tutta blu No, non ci credo, fammi vedere Vieni, Ani, guarda Wow, fai un'altra Ok, lo faccio ah, subito Wow, che belli Allora, faccio allora, Tu puoi fare quelli che vuoi sì, faccio, guardate, 350 Oddio, ne posso tanto per fare anche la vuota Dove ci sono anche le germe Sì, cosa c'è? Ok, questa bellissima, è bella anche quella Vedi ragazzi, ogni volta che riesce un personaggio Le lo fa rifare Bella Vediamo, vediamo Questa ce l'avevo già Vediamo Oddio, oddio, oddio mio adesso il primo il, il, il, il, il primo è il primo tu il sia sia il re sia il principe wow! oh. Oh. Oddio. No, ma il primo è il primo la il primo con la primo è Madonna primo è il primo è madonna primo buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video oggi è domenica e domani sarà il primo giorno di scuola quindi come potete ben vedere sono in bagno perché Vanessa e Anastasia dovranno fare un bel bagnetto, rilassarsi e andare a fare la nanna prestissimo. E voi ragazzi, quando andate a scuola, a che ora andate a dormire? Scrivetemelo nei commenti. Ma adesso andiamo a vedere cosa stanno facendo Vanessa e Anastasia e portiamole a fare il bagno. Bimbe! Eh, ma tenete, Ciao, come stai? Io sto bella. Sto come stavo dieci minuti fa, quando eravamo giù eh, sì, a fatti. far merenda. Sì, eh, sì, perché sì. hai nascosto il telefono? Scusa. Perché? No, questo non è il telefono. Sì, quello è il telefono. No, questo sembra un telefono. No, quello è il tuo telefono. Oh. Vabbè, comunque c'è giù la nonna Elisa. Adesso la chiamiamo e andiamo a fare il bagnetto insieme a lei. Domani ragazze si va a scuola e bisogna... Lo... Eh. Va bene, eh, ci vediamo dopo, ciao, ciao. Sì, ciao, ciao Preparo l'acqua Sì, sì, sì ciao, ciao. Ma, eh, Ragazzi, ma perché Vanessa e Nastasia sono così strane Mi hanno cacciato dalla camera e hanno nascosto il telefono appena sono entrata in camera Non so, voi sapete qualcosa di cui io non sono a conoscenza? Scrivetemelo nei commenti Guardate chi c'è <ride> Oggi sono venuta a mangiare dalle mie nipotine Però loro mi hanno trascurata oh, oh, oh. E quindi sono molto arrabbiata Ma effettivamente stanca. sono un po' strane Visto come mi hanno trattato in cameretta sì. Ah, non sì, sì. Stanno nascondendo qualcosa che devo ah, scoprire, yeah, yeah, eh, yeah, yeah, già yeah. già, però eh. senti, hai voglia di darmi una mano a farle il bagnetto? Sicuramente, eh. vediamo se mi riprendo un uh, po'. Perché esatto. sono un po', un po un così. Po che non va. Eh, È Capita? <ride> eh, sono una nonna. Esatto. Eh. Ciao, ci vediamo dopo, Vanessa mm? Anastasia. Andiamo a fare il bagnetto. Ok. Siete contenti che ci sono io? Sì! <ride> oh finalmente è da un'ora che vi chiamo anche la nonna è venuta a chiamarti aspetta dove vai te Sì, adesso te la faccio fare vi ho messo la bomba nell'acqua ma non si vede niente come mai Vane? sono queste qua quelle dietro la nonna comunque ascoltatevi un attimo ah, no è detto, non è no. calda va bene eh, no, un il bagnetto e dai. i capelli li lavate da soli o avete bisogno di noi no, non se sì. li lavo io Azzo. dai io ma aiuta stai... la nonna no, no, vai via ma no. come vado a vivere la nonna? No. Avete, Avete visto, bambine? Oggi non lo so cosa ha Anastasia, è arrabbiata con me, lo manda via, ma io non vengo più. Ok, eh? brava la nonna. casa nuova non viene neanche lei. Se qualcuno vuole la nonna di Anastasia, al posto di Anastasia lo dica che la nonna ecco, va a fare il bagnetto. Scrivetelo nei commenti, metto. ok? Ok. Ah. Anastasia perché tratti la nonna male? Offende va bene, è finito. va bene. Dai, allora ci vediamo dopo il bagnetto. Ok, e yeah. il bagnetto finito. Adesso Bici. asciugiamo i capelli. Adesso asciugiamo i capelli. Ho aiutato a fare il bagnetto. Abbiamo fatto la pace. Ah ok? È vero, sì. Eh? Nel frattempo Dai. hanno fatto la pace la sì, nonna e eh? l'Anastasia. Non sono più arrabbiata. No, Posso quindi resti a casa anche quanto vogliono. Quindi resti con noi, non vai verso sì, i bimbi. No, no, eh, no. E eh, va così. bene, va bene. Mi vanno bene loro due, basta così. Eh, e ti avanzano immagino anche. Infatti, infatti Bene, bimbe, asciughiamo i capelli e poi il pigiamino, va bene? E poi facciamo vedere che abbiamo preparato gli zaini e vediamo se manca qualcosa, ok? A few moments later. Allora, amore, ascoltami. Ho, messo, ho preso la sacchetta sì? con dentro le scarpe. Adesso le maestre ci hanno chiesto che se volevamo, potevamo mettere dentro la sacchetta delle scarpe per fare ginnastica un cambio. Ora Lo mettiamo quindi? Sì, non ci credo. Perché? Uh si? sono asciugate già un po' sciutto hai visto, amore. Tutto amore mio hai visto allora ti va di mettere così ti responsabilizzi e lo fai tu il cambio nella sacchetta delle scarpe per favore domani finiamo alle 2 Sì, tu per i primi tre giorni inizi alle 9 e finisci alle 2 mentre Vanessa inizia già con orario pieno quindi dalle 8 sì. e mezza alle 16.30 sì si apre così io, io praticamente la eh, non me lo prende la mamma io sarò avanti ah, sì. e poi domani ti aiuto e eh. poi lascio le cose tutte lì, mamma. lasciamo tutto nell'armadietto sai Anastasia c'è questa grandissima novità quest'anno fortunatamente noi mamme per il primo vostro giorno di scuola possiamo entrare e stare con voi mezz'oretta No, solo domani. Ecco, facciamo ambientare un po' i bimbi, che insomma, li aiutiamo a tirare fuori tutte le cose dallo zaino e, e niente. Ah, poi, insomma, sì, li facciamo sì. sedere al loro banco. Tu dove ti vuoi sedere domani, amore? Io vicino a Giulia. Eh, ma in prima fila, in seconda fila? Eh, la prima. In prima fila, bravissime. Dove siamo le prime, almeno poi vediamo. Almeno vedi la, la maestra la certo Certo! Sono tutti attuati, eh, sì, e poi vedi la maestra sì. in faccia e capisci quello che dice. Sì. Sarà facile che la maestra magari vi sposti di banco, eh? vi fa girare, ok? Vabbè se non siamo vicini, però vabbè. Vabbè, devi anche conoscere. Esatto, devi conoscere anche gli altri compagni, perché Amelia e Giulia sono le bimbe che erano in classe con te all'asilo Ascolta, tu hai messo i vestiti, benissimo il cambio Vanessa parliamo con te un attimo Allora, da quest'anno c'è una grande novità, cioè che vi potete lavare i denti a scuola, fantastico, per chi lo vuole, tu lo vorrai ovviamente Quindi abbiamo già messo nello zaino lo spazzolino e qui c'è il dentifricio L'unica cosa, Van, è che non ho messo una sacchettina per metterli dentro, non importa? Ok, vai a vedere dove l'ho messo e eh, credo dove ci sia eh, già l'asciugamano. No, no, lì, perfetto. Boh. Allora, vai, mettilo lì e siamo a posto adesso fammi pensare tu mi hai chiesto anche te di portare le scarpe per me non è necessario anche perché va nel giorno che farai ginnastica ce lo, lo, ce lo comunicheranno e lo porti quel giorno sì, poi tu sei il piano terra non è che hai le, delle prendiamo. difficoltà eh allora all'inizio della scuola c'è dà il diario e poi la messa scriverà matematica italiano materiale. ma sì infatti e noi lo scriviamo sul diario metteranno giù l'orario quest'anno dovrai imparare a fare gli schemi e a studiare da sola promesso eh come hai fatto con l'acqua? E ti è caduta ancora l'acqua? Sì. Eh, ah, un'altra cosa molto importante, sì. Anastasia. Te l'ho già detto oggi. A casa ho solo bottiglie di acqua normali, quindi col tappo che si avvita e si svita. Ascoltami bene, tu adesso fai le prove con me per avvitare benissimo la bottiglia d'acqua. Perché se tu la metti nella cartella svitata, tu bagnerai tutta la cartella e tutto ciò che c'è all'interno, ok? è un classico dei bambini di prima elementare forse anche delle classi superiori dove vai? vai a bere? ok Vanessa prendi l'acqua e facciamo subito le prove eh ma è grossa gli mettiamo quella? io non volevo mettergliela perché era grossa ci sta eh per carità però è il di più eh ma pesa di più lo zaino vabbè ma tanto quando esce lo zaino sarà vuoto Vanessa ho trovato la bottiglia d'acqua perfetta per te allora tu domani ti porti questa Ma parliamo della merenda Cosa porterai a merenda tu domani? Pane e Nutella Pane e Nutella va bene Mentre Ciao. Vanessa? I, come si chiama, ma i, i, I taralli? Sì, i Non e vuoi terreno. la brioche con il cioccolato? Sì, di, di, di e ti basta eh. un sacchettino di taralli? Sì, adesso vi farò pane e Nutella No amore lo faccio io domani mattina Che è più fresco no? Domani mattina. domani mattina io mi sveglierò presto sì. E vi preparerò le merende Metterò l'acqua negli zaini Due sacchetti eh, infatti Sì, non esagerare che poi a pranzo non mangi Ok, bimbe, eh, sono un po' agitata Ho mille pensieri per domani Ho paura di aver dimenticato qualcosa, ma fa niente Anche se fosse, il giorno dopo li portiamo Adesso andiamo su, ci laviamo i denti E andiamo a dormire Non voglio che, a, non, non voglio che andate a dormire tardi Sono già quasi le nove e mezza, va bene? Ci sei, Ani? Ah, sì, Ani Sì, mm, sì Grazie sì mm dai sei contenta di andare a scuola però vi voglio a letto eh, perché è tardi e non voglio che domani mattina eh, siate troppo stanche allora lì ci sono i pigiamini adesso voi okay. andate a mettere il pigiama, vi andate a lavare i denti che io vado un attimo a controllare dei movimenti sul telefono della banca no no no no, no, no, no cosa non vuoi metterti il pigiamino no no eh, no. no ma perché la banca eh? perché No ma perché è la banca? E devo andare a vedere se è andato a buon fine un pagamento no, ma, no, ma, che ma che c'è? Ma che volete? Ma la polizia ti arresta A me arresta la polizia Perché ma mi dovrebbe arrestare no. la polizia? Ma eh, arrivo subito No no Ma cosa c'è? Mi ricordo che non eravamo no, ma, no, sì. ma adesso arrivo no, Secondo, no, no, è, no, no, è urgente no. Ho fatto un bonifico Voglio eh, vedere se è andato un bonifico che c'è? Ma cosa avete? Sì, dai, andiamo a lavare i denti eh, e... Eh... e andiamo A letto, sì, a letto. Vabbè, vabbè eh, sì, gli ho detto che vabbè. volevo andare A dormire presto, però Vabbè, eh, dai, lavatevi i denti E che io arrivo subito No! No, vabbè, un secondo Ragazzi, volevo dire che Ho l'asciugomando in mano Perché adesso vado a ritirare Perché ho messo l'asciugomando Il primo sgla... Il primo gradino, il primo gradino, sì. e poi io ho messo il piedi, l'altro gradino, davvero. Sei sono andata a prendere le ciabatte Amore, ti sei messa le ciabattine come ha detto sì. mammino. E allora poi sei lasciata ad andare giù. Amore, non e devi, fai però, fai... fare devi fare attenzione quando fai queste cose, ah, eh, che non un... cadi dalle scale, una... So Fagli. <ride> Sei diventata tata, tata, tata, tata. pazza? Batti le mani? Hai fatto l'applauso? Cosa fai? Cosa fai? Ti spogli in diretta, non puoi. Ascoltami, appunto. Vanessa si è messa il pigiama. Eccolo qua il tuo pigiama, mettilo anche tu. Ok, brave bimbe che vi siete messe il pigiamino. Dov'è Anastasia? Dov'è, Vane? Lo sai, sono stanca di questa bambina. È non... introvabile, Ani. Ah, i raggiulini! Non li ho fatti vedere. veramente. Ani il mio... ah, nel tuo grembiolino per la e prima volta sì. domani vi faccio una bella foto cucciole mie, allora cosa ha detto bleu? Ha detto bleu o bello? Bello, ha detto bello il contrableh. Non gli è uscito un ble. bello, Ani, ma li fai male di dentro c'è una batteria, le fai male, vai immediatamente a dormire. Adesso io mi vado a fare una doccia dopo vi vengo a dare l'ultima buonanotte ma vi voglio trovare già le Anastasia io lo dico alla tua maestra domani che sei un po' agitata no. così ti mette subito sul no. chi là no. e allora fai la brava amore mio Dai. Ani ascoltami zitta un secondo Vani ascoltami rilassati perché. Do... Ah. vedete mi fate diventare fuori di testa dico Vani al posto di Ani Ani ascoltami ascoltami Ascoltami, rilassati che domani mattina ci dobbiamo alzare presto e sono tre mesi che vi alzate a luna del pomeriggio. Vai a letto. Io vado a farmi la doccia. Se quando torno non siete a letto le prendete. Buonanotte! Buonanotte. Ragazzi, vi dico, dico il pezzo, io non ho questo, non lo vedo. Stavo guardando qui e mi è andato in testa. Eh dai, adesso amore, mi prometti che ti rilassi? <ride> Mi pro Dove sei? Non ti vedo Mi prometti che ti rilassi? Sì Dai. Ragazzi che fatica mandare a dormire quelle due Domani si va a scuola E bisogna andare a dormire presto Devono essere riposate Comunque eh, ho fatto una sorpresa da Anastasia ho comprato un gioco e volevo capire Se il, il pagamento era andato a confine Quindi adesso guardo un attimo Sul conto della banca Cosa che dovevo già fare prima Ma me lo hanno impedito E vediamo se sono entrata c'è un, un pagamento da 49,99 euro di iTunes app iTunes app ma ah, sono i giochini della, del telefonino hanno comprato un gioco sul telefonino e hanno speso 50 euro adesso vado di là e chiariamo subito una cosa bambine bambine scusate svegliatemi un secondo Vanessa Vanessa Vanessa Svegliati Allora non ti vuoi risvegliare? Io ho controllato la mia banca E mi sono accorta che c'è un pagamento da quasi 50 euro Anzi da 50 euro per un gioco comprato E quindi adesso Dov'è il tuo telefono? Io adesso vado giù Prendo i vostri telefoni e ve li sequestro Non vi permettete mai più di fare una cosa del genere Io l'ho fatta E tutto Guarda, sì, sicuramente sì. Mamma, scusa, non ho fatto il vostro spingato Ed è andato e non sapevo più come dirlo Ho capito, Vanessa Ma se tu me lo avessi detto Io potevo annullare la transazione E invece adesso non lo posso più fare sì, E vero. quindi ti sequestro il cellulare per un mese Sì, invece sì A meno che il gioco non è super bello eh, E ci sì. gioco io, però adesso eh, Lo valuterò da sola Buonanotte Ragazzi, questo video lo terminiamo qua Perché domani ci si deve alzare molto presto Però sono molto arrabbiata con voi Con tutte ah, e due No, con te no, figurati tanto qua no, i soldi non l'ho fatto ti male Amore, scusa allora Comunque buonanotte Se il video vi è piaciuto tutto, Iscrivetevi al canale Attivate la canale